Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come avrete intuito dalla location oggi si testa lui il K911 Max, il primo drone low cost 249 grammi con sensore anticollisione. sì, perché sicuramente quello che ha fatto parlare tanto di lui è questo piccolo sensore. E per quanto riguarda invece le sue caratteristiche tecniche, le mie impressioni riguardante eh, questo drone, eh, vi rimando al video dell'unboxing. Ve lo lascio qua sopra nelle schede, dove ho spiegato tutto quello che riguarda la teoria riguardante lui. Mentre oggi è il giorno della pratica. Lui, come sapete, è un drone che nella versione con sensore anticollisione costa poco meno di 100 euro vi lascio qua sotto il link e coupon sconto e ovviamente il test di oggi sarà principalmente per provare questo sensore questo sensore che eh, va a direzionarsi nel lato in cui si sposta il drone quindi se il drone va a destra lui si gira verso destra se il drone va indietro lui ruota verso il dietro del drone quindi eh, questo è diciamo il movimento che fa il sensore per andare a, a visionare l'area in cui si sta andando a muovere il drone allora vi dico subito che lui è un drone per chi vuole imparare a pilotare un drone per un principiante che non ha mai avuto un drone può acquistare tranquillamente questo drone adesso lo vedremo nelle varie sue caratteristiche di sicurezza nel senso che lo proveremo in overing, quindi lo metteremo qua in overing per vedere come si comporta dal punto di vista della stabilità che è una cosa sempre utile soprattutto per un principiante avere un drone che sta fermo immobile poi eh, lo proveremo nella qualità video e foto ma vi dico subito ragazzi che sarà una delusione da quel punto di vista perché comunque non avendo un gimbal meccanico ma solo una stabilizzazione elettronica che secondo me è pure inesistente cioè non esiste eh, scordatevi video e foto non acquistatelo per quel motivo assolutamente no. Eh, ma acquistato ovviamente per altre caratteristiche, quelle di imparare a pilotare un drone e farlo in sicurezza. Eh, quindi, sempre parlando di sicurezza, proveremo poi eh, l'RTH. Quindi, è per questo che qua ho il pad, perché lui decollerà da questo pad, poi lo manderemo ad una distanza di non so circa 100 metri eh, o giù di lì, perché comunque il ritorno video, ragazzi, eh, è quella la distanza massima che arriva. Mentre il controller, ovviamente, ha molto più range perché il controller comunque ha anche un'antenna vera eh, quindi il range con il controller può arrivare tranquillamente anche a 500 600 metri se non ci sono interferenze ma il ritorno video va intorno ai 100 metri non di più e il ritorno video è un ritorno video che lagga anche quando il drone è vicino a noi quindi potete immaginare man mano che si allontana anche perché lo smartphone è collegato direttamente al drone per quanto riguarda eh, il ritorno video ovviamente essendo all'aperto voleremo in modalità gps perché comunque lui ha la possibilità di switchare tra GPS e non GPS, quindi vedete che c'è il simbolo con la casetta o con la scritta GPS, quindi GPS cosa vuol dire? Che lui finché non aggancia un numero di satelliti minimi che ci permetta di volare in sicurezza anche per quanto riguarda l'RTH non ci farà decollare, una volta raggiunti i satelliti minimi sentiremo un bip eh, che ci dice ok adesso puoi decollare, fino a quel momento potremo fare quello che vogliamo ma lui non decollerà. Mentre essendo eh, un drone che ha anche l'optical flow quindi ha una stabilità in overing perché legge il suolo quindi una stabilità diciamo migliore magari di altri droni che non hanno l'optical flow può volare all'interno di abitazioni o qualsiasi struttura in cui il GPS non prende Ma eh, facendo switchare questa levetta verso il simbolo della casetta eh, disabiliteremo il gps e lui potrà decollare anche senza eh, nessun satellite disponibile e volerà ovviamente con l'optical flow e il giroscopio però ragazzi detto tutto questo finalmente direi che è arrivato il momento di decollare ok ragazzi vado ad accendere il k 911 max entriamo nelle impostazioni Wi-Fi del nostro smartphone, vedete che ha già rilevato la rete HF GPS 5G che non è da confondere con la rete 5G telefonica. Quindi una volta associata la rete Wi-Fi creata dal drone al nostro smartphone non ci resta che andare ad aprire l'applicazione che in questo caso è RX Drone, andiamo a cliccare su Play in basso a destra e voilà abbiamo il ritorno video nello smartphone a questo punto eh, la prima cosa da fare è la calibrazione della bussola quindi possiamo farla cliccando il piccolo tastino qua con il simbolo della bussola sul controller quindi avete sentito che ha suonato vado a far ruotare il drone ha suonato ancora quindi vado a farlo ruotare da questa parte Perfetto avete sentito tutti i bip quindi cliccate il tastino fate ruotare il drone in maniera orizzontale poi al bip lo posizionate in maniera verticale lo fate ruotare fino a quando fa due bip a quel punto la calibrazione è avvenuta quindi a questo punto non ci resta che decollare e provare quelle che sono le caratteristiche principali di questo piccolo drone ma ovviamente la cosa più interessante da provare è il sensore anticollisione perfetto siamo pronti a decollare ovviamente la modalità di volo sarà quella gps eh, quindi senza un minimo di satelliti non potremo decollare ma adesso siamo già pronti a decollare perché abbiamo ben 12 satelliti quindi voleremo in totale sicurezza in teoria quindi proveremo anche il return to home per vedere come si comporta a livello di sicurezza e a questo punto ragazzi non mi resta che decollare per decollare abbiamo varie possibilità o dallo smartphone con le impostazioni che troviamo nel menu cliccando sul lucchetto o con il piccolo tastino qua sul controller quindi cliccando il tastino i motori iniziano a ruotare e andiamo a dare gas Perfetto, sentite già come suona il sensore anticollisione. L'overing mi sembra davvero buono, stabile, perché comunque lui ha l'optical flow, poi comunque ha il GPS e ha il giroscopio. Quindi tutto nella norma per quanto riguarda l'overing, ma adesso non mi resta che provare il sensore anticollisione. Sì, perché col piccolo sensore va a ruotare, adesso lo sto facendo scendere io, sul lato in cui il drone si sposta appunto per andare a rilevare gli ostacoli. Quindi, se lui adesso viene verso di me, il sensore ruoterà su se stesso per inquadrare il dietro del drone. Ok, proviamo a venire verso di me. Quindi vengo piano verso di me, gira il sensore anticollisione. Sì, vedete che il sensore si è girato e lui suona e viene indietro a scatti o addirittura si ferma. Quindi eh, il suo dovere in questo momento l'ha fatto. Proviamolo adesso sul fianco. Il drone è qua da parte a me, quindi lo faccio venire verso di me. Vediamo come si comporta, il sensore dovrebbe girarsi appena parto, si sì, si gira, suona, ma è venuto in avanti, ok, il sensore ha suonato, eh, però non si è fermato, provo adesso a mettermi un pelo più indietro a vedere se mi rileva meglio, riproviamo, pronti, via, vediamo, si, sì, mi vede benissimo, quindi spero di farlo vedere una telecamera, cioè stick è sul fianco e lui eh, rimaneva fermo. Eh, ovviamente questa cosa lo fa, destabilizza perché comunque quando il sensore rileva l'ostacolo lui si muove, si sposta, non aggira l'ostacolo. Però, eh, ovviamente, queste frenate che gli fanno fare lo fanno eh, destabilizzare un po' su quello che è la linea. Però a dire la verità sembra che funzioni. No? Adesso riproviamo, facciamolo venire in avanti verso di me. Quindi a questo punto supponiamo che io mi allontano un po', eh, perché comunque. Lui sta vedendo ostacoli da tutte le parti. Adesso lui è posizionato circa 3-4 metri da me. Pronti? Vieni in avanti. Ok, vieni in avanti, ma frena. Cioè, avete visto che scatta e dà i colpetti, però non si è bloccato totalmente. Riproviamo, pronti? Ok, vedete che va a scatti dai colpi, però adesso è venuto comunque in avanti senza fermarsi. Adesso direi che possiamo provare contro qualcosa di più sostanzioso di me. Quindi proviamo ad andare verso quella pianta, quindi simuliamo una situazione molto reale eh, perché le piante ovviamente sono una di quei eh, situazioni critiche normalmente per chi è principiante con i droni. Allora pronti vediamo via vai. Ok vedete che sentite che suona però eh, lui continuava andare. Suona l'avviso che c'è un, un pericolo, un ostacolo, eh, rallenta, dà dei colpetti, però continua ad andare. Riproviamo adesso salendo di quota. Ha dato un colpetto ma non si è fermato. Proviamolo sul fianco. Proviamo adesso. Sì, adesso sì, il tronco l'ha visto. Eh il tronco c'è cioè lo sticker è tutto tirato verso sinistra sentite come suona il tronco l'ha vista. ovviamente quella parte di rami lì non la vede ma fanno fatica anche i droni più blasonati a vedere i rametti eh? quella parte lì adesso la vista proviamo a andarci con il dietro pronti vediamo ok vedete che lo stick indietro e lui eh, è fermo ok ragazzi allora abbiamo provato i sensori di collisione che eh, non sono impeccabili però non si può neanche dire che non funzionino eh, dipende un po probabilmente dalle condizioni di luce eh, perché il sole oggi è molto forte e sicuramente dipende anche dall'ostacolo eh. i rami della pianta fa veramente fatica a vederli ma anche i droni più blasonati ai eh, rami delle piante fanno veramente fatica e lui in certe situazioni si ferma o in altre va a scatti suona che c'è un pericolo ma va avanti però direi che per essere diciamo il primo drone 249 grammi con questa funzione non si può nemmeno dire che non funzioni eh, ovviamente non aspettatevi cose incredibili però il suo dovere lo fa eh, guardate adesso che è arrivato un filo d'aria come si muove diciamo che il livello 7 eh, di vento probabilmente anche no Adesso volevo farvi vedere che lui non ha un gimbal stabilizzato come sapete. Eh, provo a muovere la telecamera perché la telecamera comunque è inclinabile dalla rotella dello smartphone e questo è l'effetto è molto molto scattoso. Quindi anche da questo punto di vista molto molto economico. Eh. Allora adesso direi di provare a fare un voletto per vedere come si comporta in volo. Vedete che contro luce tendeva a vedere gli ostacoli anche se non c'erano. Allora a livello di volo direi buono. Sì, mi piace, è, è sicuro. Eh, a livello di telecamera ragazzi anche no la stabilizzazione elettronica è praticamente inesistente quindi a livello di, di video anche no soprattutto perché poi eh, questi video in cui non c'è una micro sd come vi ho detto all'interno del drone vengono trasmessi direttamente nello smartphone quindi si perdono un sacco di frame eh, oltre che la stabilizzazione è molto scarsa anche i frame se ne vanno un po a quel paese però eh, potremmo provare a a livello fotografico proviamo a scattare qualche foto eh, così verso i cavalli scatto una foto mi giro ne scatto una da questa parte però vedete come tremolante l'immagine eh, anche quando è in overing, eh, perché proprio la stabilizzazione è zero altro che stabilizzazione elettronica qua di stabilizzazione elettronica non c'è neanche l'idea eh. allora eh, a questo punto rifaccio ripartire la registrazione video Ok, mi allontano e proviamo un R.T.H. Eh? Perfetto, siamo ad un'altezza di 24 metri. Mi alzo ancora un po', mi allontano, il range sarà davvero scarso e eh? ve lo dico perché comunque eh, come segnale di controller no, potrebbe arrivare anche a 500-600 metri, ma come eh, ritorno video probabilmente si bloccherà presto intorno ai 150 metri perché è collegato direttamente allo smartphone. Siamo ad una distanza, ok, mi sono fermato, l'immagine arriva dopo mezz'ora. Siamo a una distanza di 91 metri, mi sposto un po' da questa parte. E poi vado ad attivare l'RTH, si sì, il ritorno video qua se è già bello che è andato, e, m, arriva veramente in maniera super lenta. Eh, no, a livello di ritorno video è proprio scadentissimo. Vado ad attivare l'RTH, ok, sta tornando. Vediamo come si comporta nell'RTH, eh. sta tornando. Ovviamente sono droni per cui non dovete andare troppo lontani, eh. mi raccomando. Sono droni eh, da usare vicino a voi quindi massimo un 100 metri 150 non di più comunque eh. sono piccoli leggeri super economici è vero che hanno l'RTH però vediamolo comunque sta tornando e qua è sopra di me vediamo come si comporta nell'RTH eh, il ritorno video adesso è diventato un po più mm, con meno lag perché si è avvicinato ovviamente allo smartphone vediamo mi allontano sta scendendo eh, però l'RTH, dai, non l'ha fatto male. Secondo me eh, si avvicina molto al landing. Per essere un piccolo drone a 249 grammi, molto, molto economico. Dove sei? Eccoti lì, sta arrivando. Allora ci siamo. Sta atterrando. Allora, adesso appena scendo un po' lo vado a interrompere. Così vediamo bene la distanza dal landing. Ok, anzi no, lo faccio atterrare nell'erba, tanto c'è l'erba bassa, quindi non si va a rovinare niente. Le eliche non toccheranno nemmeno l'erba, suppongo. Guardate, è là, il landing pad è qua. Facciamo un calcolo dal centro del pad, quindi uno, due, due e mezzo. Sì, direi che eh, a livello di distanza dal pad è di due metri e mezzo. Quindi direi che come margine di errore ci sta per un drone davvero economico perché come vi ho detto meno di 100 euro nella versione col sensore anticollisione, eh, e a livello di sicurezza direi tanta tanta roba perché comunque è tornato bene o male dall'area dove è partito. Allora vado a recuperarlo ok allora eh, una cosa che non vi ho fatto vedere almeno non mi sembra di avervela fatta vedere che se vado a cliccare sul simbolo del drone in alto. Eh, si apre una schermata, ragazzi, con una serie di funzioni automatici, voli automatici, waypoint, cioè veramente c'è di tutto. Cioè guardate che lista è infinita. Non ve ne faccio vedere neanche una perché ragazzi non calcolatele, non calcolatele. Praticamente o non le fa o le fa male. Cioè questi piccoli droni non prendeteli per queste funzioni che vengono ovviamente pubblicizzate sulla scatola, sulla confezione, le caratteristiche tecniche, perché eh, nella pratica eh, anche no. Eh, questo piccolo drone ragazzi dovete acquistare è per imparare a utilizzare un drone, eh, imparare a utilizzare un drone che pesa meno di 250 grammi, quindi un drone che non ha bisogno di patentino per essere pilotato, un drone che in questa versione vi viene data col sensore anticollisione che avete visto che non è impeccabile ma neanche disastroso, quindi eh, un po' di aiuto ce lo dà in situazioni eh, di pericolo, quindi o come avviso sonoro o proprio nel fermarsi eh, fa mh, il suo dovere secondo me in maniera abbastanza dignitosa, per poi essere il primo drone low cost sotto i 250 grammi ad avere questo tipo di eh, sicurezza, questo è sicuramente è uno dei motivi per cui vale la pena acquistare questo piccolo drone, eh, l'RTH avete visto eh, preciso, è tornato a due metri e mezzo dal pad, ero circa 100 metri di distanza eh, quindi anche a livello di sicurezza da questo punto di vista è eh, tanta roba se lo dovete acquistare vi consiglio la versione a due batterie perché le batterie eh, non durano 20 minuti come dichiarati eh. siamo intorno ai 15 minuti quindi io vi consiglio eh, la versione con due batterie così avete più divertimento e poi comunque la batteria che andate a togliere la potete anche ricaricare con un power bank quindi è sicuramente un drone che vale la pena acquistare eh, per quanto riguarda volo eh, sicurezza per quanto riguarda il sensore anticollisione che ci dà sicuramente una mano e eh, sicurezza nell'RTH: questi sono i motivi per cui va acquistato questo drone. Non acquistatelo per i video, non acquistatelo le foto non acquistatelo per qualsiasi altro motivo questi sono gli unici motivi e sono motivi comunque importanti perché comunque parliamo di un drone che costa meno di 100 euro ed è sicuramente eh, il prodotto ideale per imparare a pilotare un drone eh, prima di passare a qualcosa di veramente più impegnativo o più costoso eh, quindi eh, con un piccolo drone come questo lo fate comunque in sicurezza quindi ragazzi spero che questo mio video riguardante lui il K911 Max è questo piccolo drone che ha fatto molto parlare di sé per questo piccolo sensore anticollisione che c'è sopra di lui. Se vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime eh, spoiler di quello che arriva qua sul canale, location di dove vado a far volare i miei droni. Sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Trego offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante la tecnologia in generale, il mondo dei droni, anche di lui